Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata. Chissà forse potrebbe essere l'ultima del ciclo di Catere l'ultima, perché stiamo affrontando giudizio universale, che è l'ultimo dei nuovissimi mondi e stiamo già a buon punto. Quindi veramente oggi potremmo concludere. Questa è la trentesima, tra l'altro, catechesi, quindi è un numero significativo. Ecco. A 30 anni Gesù ha cominciato la vita pubblica e noi, ecco, l'età matura per avere un pochino chiaro l'orizzonte della vita e quindi eh, sapere come camminare per raggiungere i posti convenienti, ecco, perché abbiamo imparato, o forse abbiamo ripassato durante queste nostre conversazioni, ecco, i posti da, eh, come dire, da desiderare, da ambire e quelli assolutamente da, da evitare. Sono abbastanza contento perché ehm, questo è un ciclo di catechesi, diciamo così, dottrinale, dogmatico e quindi ci siamo lasciati guidare dalla Sacra Scrittura, dalla sana dottrina della Chiesa, quindi dalla definizione dei concili e dei papi, come ormai sappiamo in tutti quanti gli argomenti, e il catechismo della Chiesa Cattolica, quindi il nuovo catechismo e poi il pensiero di San Tommaso che eh, certamente pur essendo per certi aspetti evidentemente eh, contingenti, ne vedremo forse qualcuno anche stasera, un po' datato, perché eh, risente evidentemente delle conoscenze eh, per certi aspetti limitate che c'erano nel Medioevo, tuttavia nella sua sostanza mantiene un valore immutabile ed universale e peraltro eh, normativo nel senso di essere un punto di riferimento sicuro e autorevole per avere qualche criterio di approfondimento sapete che come tutti quanti i teologi anche San Tommaso eh, faceva il teologo come dovrebbero farlo tutti i teologi con il semplice scopo di approfondire un po' dando un pochino più di chiarezza e di contenuti a quello che eh, la sacra scrittura ci, e, e, e la rivelazione e anche il magistero ci trasmettono Quindi, il teologo diciamo così se mi si passa questa espressione fa qualcosa di non molto diverso da quello che fa nostro signore quando si vede che i teologi dormono un po' con le rivelazioni private, quindi non dice cose nuove, non deve dire cose nuove anche se oggi i teologi fanno a gara nel dire stramberie e, <ride> e cose nuove ma non dovrebbe fare altro che approfondire quindi focalizzare dettagliare dei dati che sono già rivelati, perché con il dovuto rispetto la rivelazione non la fanno gli uomini, la rivelazione la fa l'uomini e Dio. <ride> Noi dobbiamo stare dietro e dare letta a quello che è stato rivelato da Dio, in quanto credenti e cattolici, non da quello che dice il teologo X o il teologo Y. Un tempo questa cosa era molto chiara e anche... Eh, molto chiaro nel senso che eh, quando qualche teologo, per carità, cioè, ci sono anche dei campi, lo faccio anch'io, no? dei campi di ricerca, anche qui abbiamo affrontato un tema che ho detto tante volte, il limbo, che pur essendo, avendo fatto parte di una certa tradizione anche magisteriale della Chiesa e catechetica, perché ne parlava espressamente il catechismo di San Pio X del limbo. Quindi, Adesso non ne parla più il nuovo catechismo perché, appunto, alcuni eh, novelli teologi ne hanno messo in dubbio l'esistenza, e non essendo un a, a differenza degli altri tre eh, eh, nuovissimi, come il Purgatorio, il Pure, il Paradiso e l'Inferno, un dogma, eh, qualcuno si è come dire, sentito legittimato a, a poterlo mettere in discussione con, con le mode insomma, che ci sono. Io, però, evidentemente ho specificato quando ho parlato di questo argomento, che non si trattava di un dogma definito, per cui anche se, come ho cercato di far emergere, è stata una dottrina comune per, per secoli, andare contro una dottrina comune ci vuole coraggio, perché ordinariamente quando si va contro una, una dottrina comune non si è eretici, ma si è come dire, passibili di essere redarguiti come temerari, quindi la dottrina che contraddice la dottrina comune si chiama tecnicamente dottrina temeraria, quindi Ecco, il teologo fa, fa questo, approfondisce, eh, anche se so, so, so bene insomma, che molti teologi contemporanei non, sarebbero, non sottoscriverebbero quello che sto dicendo perché hanno un'altra concezione della teologia eh, eh, a mio modestissimo avviso eh, di matrice protestante no? perché sono i, sono i, i, i, i riformati e i riformatori che in cui essendoci il libero esame, eh, quindi non c'è un magistero, e quindi il teologo lì eh, ne tira fuori, è lui l'autorità. Perché capite che significa avere, che grande dono che ci ha fatto il Signore, perdonatemi questa digressione, tanto stiamo all'ultima puntata, no? Che grande dono che ci ha fatto il Signore nell'avere il magistero autentico, a cui, fate attenzione, sono vincolati anche concili e papi, cioè immaginando per assurdo che ci fosse un concilio o un papa che vada contro il magistero autentico, ci dovrà arrivare un momento, cioè, a parte il fatto che la coscienza del fedele in ogni istante, se questo accade, non è ovviamente tenuta ad, ad ascoltare ness, nessuna cosa che anche ambiguamente vada contro qualcosa che sarà già detta e definita. Uno. E due se, se Dio dovesse permettere situazioni di questo genere, quindi prove di questo genere o vicissitudini di questo genere, state tranquilli, questo lo metto nero su bianco, eh, che arriverà poi un Papa o un concilio, è già successo nel corso della storia, che dirà, guarda che lì qualcuno si sarebbe bevuto un pochino il cervelletto, quindi dimenticate quello che è stato detto in quel concilio o in quella circostanza. È già successo, quindi... E questo è un grandissimo aiuto capite perché non si può alzare nessuno la mattina né un teologo ma nemmeno un vescovo ma nemmeno un cardinale e nemmeno un papa anche se io ho sempre la, la grande remora insomma a pensare che un papa un papa possa cioè il papa che è per definizione il custode della rivelazione perché cioè, il compito che Gesù ha dato a Pietro uno è quindi è chiaro che un Papa rimane un essere umano per cui in teoria però io personalmente ci sono tante posizioni su queste le dottrine che sono girate nel corso della storia il Papa eretico ma io rispetto chi, chi, chi dice queste cose perché su questo ci sono eh, posizioni differenti per la mia sensibilità personale dire Papa eretico è dire uno simolo cioè il Papa non può essere cioè, ma io posso stare a pensare cioè, una cosa di questo genere cioè, ci, sono, ci sono molti guardate, in giro che ritengono questa cosa possibile io personalmente proprio eh, dico, amici miei eh, cioè, non ce la faccio <ride> poi vi ripeto queste sono cose controverse qui proprio stiamo nella nel campo delle, delle, delle opinioni, no? perché eh, però ognuno poi ha le sue idee, le sue idee personali, la, la sua coscienza, eh, io faccio, faccio, faccio difficoltà, però non sono un canonista, questi sono discorsi che fanno i canonisti, queste cose qui, io sono nessuno, <ride> però quello che ho studiato un pochino è un pochino di, di, di dogmatica, un pochino di, di magistero, quindi a me come dire, Da ignorante per quanto riguarda il diritto canonico. Perché conosco il diritto civile, ma il diritto canonico, se ho fatto due esami all'università un civile, ma non è che conosco, non è che sono all'altezza di un canonista, eh, come dire licenziato o, o, o dottore dentro la Chiesa Cattolica. No, non, non, non, non lo sono. Quindi se dico qualche strafalcione eh, mi, mi perdoneranno. Però, come eh, non, non mi voglio divenire teologo perché non, non, non, non mi sento di esserlo. Quindi, come povero prete che ha studiato un pochino di queste, di queste cose dico io cosa ti vado a raccontare a <ride> un fedele quando io ho sempre detto insomma che nella chiesa è fondamentale che ci sia una persona ed è pieto con i suoi successori che è proprio il compito e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli a te io do le chiavi del regno dei cieli tutto ciò che legherai cioè quindi non, io personalmente insomma ho tra, tra secolo quindi dinanzi a un'ipotesi di questo genere. Poi dicono: Ma è, è successo storicamente, c'è chi cita, o, o non mi ricordo adesso o III, onorio terzo, un orio onorio... Anche se per quel poco che ho studiato, dico, poi bisogna sempre capire: no? Perché per tacciare qualcuno di eresia, quello deve contraddire una non un perché che. che un altro esponente del magistero possa dire una cosa che è successiva come dire, sbagliata ma che viene definita come tale successivamente e questo, è, questo certamente che è possibile è ammissibile ma che un successore di Pietro cade in eresia formale cioè che dica contraddica una cosa che è già stata definita come verità di fede vabbè, comunque, chiuse queste il senso di questa cosa è, eh, ringraziamo il Signore che ci troviamo nella Chiesa Cattolica, dove abbiamo questo sbarramento. Non è che uno si alza la mattina e dice le cose stanno così. Può anche dirlo, d'accordo? Ma, numero uno, la coscienza formata dice, ragazzo, tu predica come ti pare. Questo è importantissimo di questi tempi, figlioni miei cari. Perché sapete quante volte mi vengono a dire... Eh, ho sentito il teologo X, ho sentito il prete Y, ho sentito pure il vescovo, mi si perdoni, insomma, che, così dicono, poi, eh, speriamo che se lo siano inventato, che dice questa cosa qui. Quando una persona si discosta, cioè, pensiamo negli anni 70, ma l'abbiamo visto, no? il diavolo non esiste, l'inferno non esiste, le possessioni erano malattie psichiatriche, Gesù non ha fatto nessun esorcismo hanno detto che Gesù non era veramente risorto che è risorto soltanto nella fede della comunità cattolica e quante stupidaggini che hanno fiondato eh, il purgatorio non esiste eh, l'inferno è vuoto se esiste cioè di tutto hanno, hanno, hanno detto no? eh, certo sono prove che il Signore permette eh, non si dovrebbero sentire dire queste cose negli ambienti specialmente nei nostri ambienti viviamo in un tempo di questo genere la difesa in un tempo di questo genere qual è? cioè adesso io ci metto il mio piccolo contributo spero di non aver detto stupidaggini e corbellerie cioè io volontariamente non lo farei mai ma la difesa è una sana formazione perché se poi qualcuno si ritiene di essere più grande del Padre Eterno perché se uno va contro il Magistero Autentico è comunque più grande del Padre Eterno perché il Magistero Autentico è da credere d'accordo? Cosa... il Magistero Autentico è sigillato dallo, dallo, dallo Spirito Santo è garantito da Dio e lui che mi vengono a dire, non c'è sta, non, non sta questa cosa nella Sacra Scrittura. Ma dico, ma... Ah, io non ci credo, dove sta scritto, dove sta scritto nella Bibbia che la Madonna Immacolata? Sapete come gli dovete rispondere? L'ho detto in una diretta questi, questi giorni. Sì, non ci credi? Perché l'ho scritto nella Bibbia? Va bene, allora ti rispondo, allora io potrei non credere nella Santissima Trinità. Perché trovami soltanto un passo della Sacra Scrittura dove c'è scritto Santissima Trinità. Trovamelo. Se me lo trovi, evviva. Trovalo. Quindi, scrittura, tradizione e magistero. Cioè, questo è eh, perché il nostro Signore fa le cose fatte bene. Cioè, che la Chiesa Cattolica sia la Chiesa di Cristo, e che se ne dica oggi nei dialoghi ecumenici, questa è l'unica vera Chiesa. Cioè, nel senso che lì dove si trova tutti e sette i sacramenti, la pienezza della verità e dove è garantita la successione apostolica, queste tre cose sono gli elementi caratteristiche della, della, della Chiesa, è un dono immenso. È un oro immenso che ci consente anche di passare attraverso momenti critici, qui di, di tutto si sente adesso in giro. Ci sono stati sentiti vescovi che caldeggiano addirittura in certi parti d'Europa già in realtà di, di, di fare i rituali per le benedizioni di, di qualsiasi coppia. oi hey, qualcuno a quanto pare, io non seguo molto, che difende la legge 194, qualcuno che vorrebbe addirittura aprire all'eutanasia sono rumors io ripeto non, non, non vado troppo appresso a queste cose quindi, non, quindi mh, sono rumors che mi arrivano io spero sempre che magari siano cattiverie di qualche interprete in malafede, però capite chi di speranza questo perché credo che sia un caso che, che, che chi di speranza vive disperato muore no? quindi ma ci si trova dinanzi a cose di questo genere Grandi prove permesse da Dio, certamente, grandi prove permesse da Dio, perché il Signore comunque queste cose le permette. C'è sicuramente un momento, questo non è un mistero, c'è una grande purificazione in atto anche dentro la Chiesa. E, e quando ci stanno queste cose, questi sono, sono i, i grandi momenti di prova, eh, tu non reggi se non sei formato. Oggi non possiamo noi accontentarci per questo che il, nostro, che il Signore mi ha, mi, mi ha messo a fare queste cose, cioè le serate intere, i cifri dei catechesi... cioè io lo faccio molto volentieri, no? E non sono l'unico. Ci sono tanti bravi sacerdoti che fanno le stesse cose che faccio io e che sono da, da ascoltare e da seguire. Però credo che il nostro Signore susciti queste cose perché in questo tempo è importante una formazione buona, approfondita. Cioè, se uno si accontenta della Messa Domenicale, già non regge le sfide contro il mondo ma non regge neanche le prove che il nostro Signore sta permettendo che la sua stessa Chiesa, la sua stessa sposa passi, Chiesa e Sposa che sta in sofferenza. Non è un mistero questo qui, eh? e non soltanto per tante vicissitudini legate a cattivi esempi, a, cose, a storie brutte che hanno caratterizzato questi anni, ma anche appunto per queste eh, continue eh, defiance che vengono non dall'esterno, che dall'esterno pace, ma dall'interno, e non sempre, e non sempre tempestivamente, vengono, come dire, redarguite adeguatamente. Eh, io non voglio fare il nostalgico di Papa Benedetto, ma, eh, Papa Benedetto qualche volta lo disse, dice, oh, certo che se quelli che la pensano in un certo modo, cioè che sono un po' più fedeli all'antico, dicono mezza cosa, tutti a dargli subito addosso, eh. Eh, però quelli che pensano in maniera un po' novatrice, eh, anche quando le sparano grosse, eh, prima che gli danno addosso ci passa tanto tempo. Cioè, mi, mi sembra, disse con un suo intervento, che non è che possiamo fare due pesi e due misure. Cioè se uno vuole essere severo è severo a 360 gradi. E se uno vuole essere tollerante è tollerante a 360 gradi. Quindi a destra e a sinistra. No? Quindi, altrimenti fai due pesi e due misure. Vabbè, chiuso tutte queste parentesi adesso, eh, però questo per dirci, cioè noi abbiamo un San Tommaso che è stato sempre un, un, come dire, un supporter del Magistero e non è un caso che piaccia o non piaccia, soprattutto il concilio di Trento, che rimane uno dei concili più importanti della storia della Chiesa per il patrimonio dogmatico immenso che ha generato, soprattutto per quanto riguarda i Sette sacramenti, ma non solo, cioè hanno fatto copia e incolla. Se c'erano i computer l'avrebbero fatto prima perché hanno dovuto trascrivere alcune cose ma l'avrebbero concluso molto prima. Prendevano la versione digitale della Summa, facevano seleziona, copia, incolla e poi ci mettiamo. Votate. Votato, approvato dai, dai, dai cardinali, fine del, del, del documento, perché hanno fatto così per certe cose. Di fatto bene detto questo, torniamo al giudizio universale. E andiamo a vedere, appunto, San Tommaso. Allora, la, la quiditas del giudizio universale, quello che si chiede San Tommaso, è che bisogno c'è di duplicare un giudizio. È stato già fatto il giudizio alle anime? C'è il giudizio particolare? Dobbiamo farne un altro? No? L abbiamo già visto la volta scorsa, l'abbiamo già introdotto, no? E... Allora, il giudizio universale si chiama universale perché è il momento in cui saranno scoperti gli altarini, il di il, miti, il, il mitico di nili nil in ultum remanebit. Allora, le coscienze umane conosceranno, anzitutto, tutte perfettamente i propri meriti e demeriti, ma questo accade già nel giudizio particolare. Ma ciascuno avrà coscienza delle opere altrui in modo tale che venga perfettamente glorificata la giustizia di Dio. Mi bisogna avere pazienza, figlioli miei cari. Ti trattano male, ti perseguitano, c'è un bellissimo passaggio del libro della, della Sapienza, no? Dove dice, eh, quelli che perseguitavano i giusti si ritroveranno e tremeranno. Dice, guarda, questo è quello che abbiamo, gli abbiamo rovinato la vita, gli abbiamo detto in una sporta, l'abbiamo avvelenato, oppure l'abbiamo ucciso, morto martire. E adesso? E adesso? Si tratta soltanto, figlioli miei cari, di avere un bel po' di, di, di pazienza, perché Dio nelle sue opere fa così, vedete? Cioè noi vediamo tante volte il diragare del male, alcune delle cose che ho accennato prima, uno viene a dire, ma perché non intervieni? Ma fa qualcosa? Ma ferma questo status quo? Eh, ma se permetti che da dentro la chiesa stessa escano certe cose poi i fedeli si smarriranno saranno confusi c'è repentaglio la salvezza delle anime allora uno dice ma dai forza intervieni perché il nostro signore non interviene non deve rendere conto a noi delle cose che fa ma state tranquilli che se pazienta o permette certe cose ha le sue buone motivazioni noi capiremo tutto solo nel giudizio universale quando saremo morti capiremo quello che il Signore ha fatto nella nostra vita ecco perché troppi perché non, non, non, non dobbiamo e non possiamo chiederceli e Dio non ci risponde in questo mondo perché la risposta è perché è posposta se qualche volta senza che tu glielo chiedi lui gratuitamente per aiutarti ti fa capire un qualcosa il senso di un evento, il senso di una prova, il senso di una situazione, ringrazialo. Ma lui non è tenuto a farlo e queste cose ordinariamente sono rimandate a dopo. Dopo. Per quanto riguarda le cose accadute a te, ripeto il giudizio universale, per quanto riguarda le cose accadute nel mondo, in tutta la storia, si abbia la pazienza di arrivare al giudizio universale. Abbiamo concluso la volta scorsa anche, eh, credo se non ricordo male, affermando che il tempo di questo giudizio, il su questo è perentorio, è sconosciuto ad ogni ente creato. Abbiamo già visto che la volta, la volta scorsa che Gesù stesso ha usato un'espressione che poi gli eretici hanno come sempre travisato specialmente gli ariani in primis, ma non solo, per affermare che Gesù non era veramente Dio, ma neanche il figlio lo sa, ma neanche gli angeli del cielo, neanche il figlio, ma solo il padre sa quel giorno e quell'ora. Non comprendendo che lì Gesù parlava in quanto uomo, cioè in quanto eh, Gesù ha due nature distinte, quella divina e quella umana. Ma È chiaro che Gesù, fino a quando stava sulla terra, Fino a quando era aviatore, spiega San Tommaso, le nature c'erano tutte e due. E la natura divina funzionava perché Gesù leggeva i cuori, perché Gesù faceva i miracoli, perché Gesù bastava che aprisse bocca e gli ossessi e i demoni se, se, se, se allevavano a gambe e tante altre cose. Però prevalentemente prima della glorificazione, perché dopo la glorificazione gli equilibri si sono invertiti. Quindi prevale, come dire, la natura divina, pur rimanendo tutti e due allo stesso piano, ma si manifesta di più rispetto a quella umana. Gesù parla prima della glorificazione, quindi si guarda che in quanto uomo, cioè in quanto alla conoscenza umana che io ho, quindi che prescinde, che aveva anche questa Gesù, da, dall'unione ipostatica e quindi da quello che so, anche umanamente in quanto unita alla persona del verbo, non lo so manco io. Questo era il senso corretto. E vedete anche qui l'ausilio del magistero. <ride> per non andare a sbarellare quando ci sono i passi, i passi più critici no? Quanta gente mi dice eh, sto, a leggere, sto a leggere la Bibbia eh, che significa questo? che significa questo? oppure cioè, mail che mi arrivano che poi non ce la faccio. rispondo a tutte quante ragazzi questo è sempre il mio, mio grande cruccio. e eh, dico, dico Ma allora che faccio non leggo più la Bibbia dicono leggi la Bibbia però sta attento a quello che leggi sta attento a come lo leggi perché io posso fare pure qualche catechesi biblica ma non è che le catechesi bibliche poi ti, ti autorizzeranno a imbarcarti come dire, in maniera spregiudicata e, e, e garibaldina dentro il mare delle scritture perché guardate che delle saghe scritture gli ecclesiastici stessi chiamiamoli così, ci hanno capito poco cioè lo stretto indispensabile che è necessario per per conoscere la verità di fede è necessario alla salvezza ma la stragrande maggioranza dei passi biblici sono misteriosi. Sono. Capite, amici miei cari? Sono misteriosi. Quindi, eh, ecco, vabbè. Quindi il tempo del giudizio è sconosciuto. Quindi, e sotto questo punto di vista, vi prego, amici miei cari, eh, diffidate, diffidate, quando sentite che oggi c'è un altro mare magnum che non finisce mai. Mare magnum che sicuramente, voi capite, dal cielo arrivano rivelazioni autentiche, però capite che fa il diavolo? Il diavolo fa sempre così, fa confusione, perché se lui riesce a suscitare un certo credito ad una rivelazione presunta, che poi appare certamente o molto probabilmente come tarocca, qual è l'effetto? È duplice. Primo che uno è diffidente di tutte le rivelazioni, e secondo, supponiamo che in quella rivelazione tarocca, cosa che il diavolo fa sempre, dica qualche cosa che è vera. Allora, che cosa succede da un punto di vista psicologico? Siccome questa cosa è stata detta in quella rivelazione tarocca, è falsa. Questo è Satana allo Stato puro, amici miei cari. Tu dici, ma come facciamo a raccapezzarsi e difendersi? Eh, amici miei cari, io vi posso suggerire l'unione con la Divina Volontà e l'unione ancora... Non vorrei dire più grande, ma concomitante con la Madonna. Perché gli unici che ci possono dare una mano adesso eh, sono la Divina Volontà e la Madonna. Perché la confusione è grande. Ecco, e non andare eh, e, e, e non essere travolti in questo mare magnum eh, non è cosa che possiamo fare con le nostre forze, eh, amici miei cari, non si può, oh. vediamo cosa dice San Tommaso. Sul giudice il suo aspetto. Oh, adesso attenzione, mettiamoci bene in testa, è questo gli atei, i senza Dio, quelli là che fanno, si sfoghino. Il nostro Signore li fa sfogare. Cioè, voi capite, voi pensate, per esempio, a una persona che dice una bestemmia. Che la bestemmia è proprio la cosa più becera, più assurda che si possa fare cioè che, che, che è proprio, è uno dei tanti inni alla idiozia, proprio alla stupidità umana. Per questo, cioè, le bestemmie le fomenta il diavolo, perché io, io glielo dico in continuazione, eh. perché quello che è tanto intelligente, che era tanto intelligente, a causa della perversione de, de, della sua volontà, è diventato il più stupido essere che esista al mondo. Perché uno, scusatemi, che va a fare una cosa, quindi a mettersi contro Dio, capendo con la sua intelligenza che è una battaglia persa, e le conseguenze che quell'atto ci avrebbe avuto, quindi che sarebbe stata per lui la fine, e lo fa lo stesso, può essere pure il numero due, il più, il più intelligente del mondo. Io non voglio, cioè io probabilmente queste cose non le capisco. Ma, cioè, ma dico, ma che, ma, dico, ma che, ma che razza, che razza di cosa è? È Uno che bestemmia, ma che cosa gli pensi di fare al nostro Signore? mia mamma mi raccontava che il mio bisnonno, che era il suo nonno, che non, cre che non era credente, per niente, diceva sempre, e non l'aveva mai sentito bestemmiare, perché diceva, la bestemmia. Se tu sei credente, vergognati, se credi a quello che dici. Se non sei credente, vergognati lo stesso, perché? Per due motivazioni, prima perché sei un gran cafone, perché comunque sia non è certamente un sinonimo di signorilità, e secondo perché sei un grande idiota, perché chi ingiuri, ingiuri qualcuno in cui tu non credi, in ogni caso la bestemmia è proprio, è il nostro Signore che fa, vai vai, vai, se noi siamo ancora nel, nell'economia salutis, qui siamo ancora nel tempo in cui il nostro Signore sulla terra si è manifestato nel, nell'umiltà. Siamo nel tempo di Pasqua, ma Gesù risorto l'hanno visto in pochi. Certo, noi predichiamo il Vangelo in forza di Gesù risorto, ma non c'è ancora l'attestazione definitiva, perché Gesù risorto noi lo, lo, lo, lo predichiamo perché attraverso la fede tu ti possa convertire. Ma l'aspetto del giudice, il giudizio universale, l'aspetto di Cristo, sarà glorioso. E ogni ginocchio dovrà piegarsi davanti a Lui, volente o nolente. Anche i dannati, eh, attenzione, i dannati lo fanno già adesso. I diavoli, quando Nostro Signore si affaccia nell'inferno, lo riferiscono gli esorcisti eh, che gli hanno detto loro, si mettono tutti in ginocchio non certamente perché vogliono adorarlo, ma perché il suo impero li fa piegare contro voglia, perché il nostro Signore qui c'è il rispetto della nostra libertà, il eh, libero arbitrio, ma questo non sarà a tempo indeterminato, o meglio per certi aspetti pure, perché l'inferno è, è la prova del rispetto supremo del libero arbitrio da parte dell'Altissimo, ma però c'è anche qualche piccola violazione, diciamo così, no? Non ti sei voluto inginocchiare volontariamente, e mo ti inginocchi per forza. E mo ti inginocchi per forza, eh? Quell'inginocchiarti per forza non serve a niente, perché non dà né gloria a Dio, e né tantomeno dà meriti a chi si inginocchia per forza. Ma è comunque un omaggio oggettivo alla verità, che deve essere fatto, e tu lo fai contro voglia. Sarebbe stato meglio se l'avessi fatto quando potevi farlo volentieri, di tua spontanea volontà, perché è un onore per noi stare in ginocchio davanti all'Altissimo. Un grande onore. Noi le ginocchia non le pieghiamo a nessuno. Le noi non le pieghiamo a nessuno. E sottolineo nessuno, meno che mai eh, i, i tirannetti di turno, anche se sono vestiti da, da grandi democratici o cose di questo genere a nessuno le ginocchia si piegano a Dio e basta ma a Dio si piegano come? non dico di arrivare al fervore di Santa Margherita Maria la Cocca che è rimasta 14 ore di seguito durante una veglia iper che, che ha fatto senza muoversi davanti al Santissimo oh, se qualcuno c'è tutto quanto questo fervore si accomodi pure eh tutta salute chi non l'ha fatto lo farà per forza e come ha detto Gesù nel Vangelo voi ai dodici apostoli voi siederete in trono con me a giudicare le dodici tribù di Israele cioè, ci saranno a fianco a Gesù gli apostoli che San Tommaso dice giudicherà con lui giudicheranno con lui non certamente nel senso che solo Dio può giudicare in maniera perfettissima, ma nel senso che faranno conoscere proclamandola la sua sentenza e eh, quindi comunque gli siederanno all'atere all si dice oggi, no? si dice in termini giuridico giudiziali comuni oh, questo è quanto, è, è quanto afferma Sant'Omaso, poi attenzione, torniamo per un attimo al catechismo perché eh, e la vita del mondo che verrà, aspetto la resurrezione dei morti, e la vita del mondo che verrà. L'Apocalisse dice chiaramente, io creo cieli nuovi e terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Anche qui figlioli miei cari, mi raccomando, vedremo che il Catechismo della Chiesa Cattolica usa un linguaggio sobrio, perché noi non possiamo non possiamo immaginare bene queste cose nemmeno nemmeno il senso eh, per esempio assai opportunamente adesso lo leggeremo nel 1050 del Catechismo della Chiesa Cattolica vedete come la Chiesa è ben guidata no? specialmente con, con le cognizioni che ci abbiamo adesso pensate per esempio chi, chi conosce Tenera amata. sappiamo bene che tutto ciò che, che è buono cioè che non è peccato, non può essere distrutto da Dio. Viene semplicemente trasfigurato. Quindi non dobbiamo immaginare un po' infantilmente questi cieli nuovi, c'è cioè la nuova terra, nel senso che Dio distrugge tutto e fa qualcosa di nuovo, ex, novo. Questo è assolutamente inverosimile, questo qui. Anche perché Dio non distrugge nulla di quello che ha creato, di buono. Non distrugge neanche i dannati, e neanche i demoni perché perché pur essendo pervertiti eh, l'essere Dio non glielo toglie che non c'è stupidaggine più grande di dire che il male verrà dissolto nel nulla perché il, il, il male verrà dissolto nel nulla certo. il male ma non i malvagi i malvagi saranno tormentati per tutta l'eternità non saranno dissolti nel nulla Allora, andiamo a vedere il Catechismo, prendo perché voglio proprio leggere alcuni passaggi, perché parla della, della vita del mondo che verrà, quindi della nuova creazione, negli, nei numeri 1042 e 1050. Faccio prima una eh, carrellata un pochino sintetica, no? quindi nel 1042 e nel 1043, eh, vedete il linguaggio, no? afferma il pieno e definitivo compimento del Regno di Dio. Nel 1044 il Regno di Dio sugli uomini, e quindi la fine dei dolori. Nel 1045 il pieno compimento del Regno di Dio per l'uomo. Nel 1046-1047 il pieno compimento del Regno di Dio per il cosmo. Nel 1048 specifica ancora che se ne ignora il tempo. Nel 1049 che l'attesa dei nuovi cieli della Terra Nuova non giustifica il disprezzo della vita del mondo presente, ma anzi, e infine che tutto ciò che c'è di buono 1050 nell'uomo e nel cosmo non sarà distrutto, ma trasfigurato. Andiamo a leggere qualcosa di questi, di questi articoli eh, dedicati appunto e alla, alla Terra Nuova, subito dopo il Giudizio Universale, a conclusione della nostra. Indagine. 1042. Alla fine dei tempi il regno di Dio giungerà alla sua pienezza. Dopo il giudizio universale i giusti regneranno per sempre con Cristo, glorificati in corpo e anima. E lo stesso universo sarà rinnovato. Rinnovato. Allora la Chiesa avrà il suo compimento. Finalmente la vedremo nella gloria del cielo quando verrà il tempo della restaurazione di tutte le cose, e quando col genere umano anche tutto il mondo, il quale è intimamente unito con l'uomo e per mezzo di lui arriva al suo fine, sarà perfettamente ricapitolato in Cristo. Cioè noi vedremo la Chiesa. Voi sapete, che adesso la Chiesa, noi che vediamo? Quasi niente, perché la Chiesa trionfante sta in paradiso, la parte più bella non la vediamo. La Chiesa purgante, nemmeno. Della Chiesa militante, noi vediamo, eh, non tutti quelli che fanno parte della Chiesa militante vedono una brutta notizia. eh. Mica tutti quelli che fanno parte della Chiesa militante, cioè battezzati cattolici, andranno, andranno in paradiso. Eh? Molti andranno all'inferno, pure ministri, pure consacrati. Consacrate. Eh. Santa Veronica Giuliana, Giuliana ha visto pure gli zucchetti rossi all'inferno, oltre che a quelli viola. Riferisce Santa Veronica e Giuliani, eh? io non ci voglio mettere eh, bocca, voglio... Speriamo che non ci sia anche di peggio, insomma, perché con qualche testimonianza storica, insomma, di, di, di, di qualche, eh, vabbè, insomma, speriamo che non ci sia di più, però, speriamo, non possiamo essere sicuri che non ci sia di più, e quindi, finalmente, però, vedremo la Chiesa, perché impara... Alla risurrezione della carne ormai il numero degli eretti è completo. Ricordate il libro della vita, tutti quelli che erano scritti lì dentro, li vedremo tutti. Quindi anche cioè, la gente che si lamenta, e la chiesa, e gli scandali, e... e la corruzione, e le persone che dicono un sacco di frottole, pure, pure essendo preti. E... Pazienza. Pazienza. Adesso, adesso, dice diciamo Sant'Agostino Agostino... Adesso qui, ma lo dice pure Gesù nel Vangelo, no? Qui, qui stanno insieme i pesci marci e i pesci buoni. C'è il regno di Dio, assimilano una rete, Raccoglie tutti i pesci marci e i pesci buoni. Alla fine del mondo, al giudizio, gli angeli che fanno? Buttano quelli cattivi al secchio e quelli buoni li tengono. Qui noi abbiamo all'interno della Chiesa gente che della Chiesa non fa parte. Mettiamocelo bene in testa, eh? perché i dannati non fanno parte della Chiesa, capite? E qualcuno che non è visibilmente associato alla Chiesa senza colpa, attenzione, eh? Quel senza colpa dobbiamo sottolinearlo 500 volte, non uno che gli ha annunciato il Vangelo non ci ha creduto e non si è voluto battezzare, senza colpa, e questo lo tanto Dio lo sa, potrebbe raggiungere la salvezza, probabilmente proprio in sede di giudizio universale, se per quello che conosce in base alla sua coscienza vive una vita retta e buona. Quindi ci sono alcuni che stanno dentro il corpo attualmente visibile, che staranno fuori, che non fanno parte della Chiesa, e alcuni che non hanno avuto la grazia di stare dentro, misteriosi dei segni dell'Altissimo, ma che in forza della redenzione universale operata da Cristo e della mediazione universale che comunque la Chiesa svolge anche attraverso chi non fa parte del suo corpo visibile, raggiungeranno nei tempi e nei modi che Dio sa, certamente già ha giudizio universale, sicuramente sì, la salvezza. 1043, questo misterioso rinnovamento che trasformerà l'umanità nel mondo della Sacra Scrittura ha definito con l'espressione Nuovi Cieli e Terra Nuova. Sarà la de realizzazione definitiva del disegno di Dio di ricapitolare anche tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Vedete il linguaggio sobrio? Perché di bisogna necessariamente avere un linguaggio vero. Quindi c'è una beh, compimento del regno di Dio, realizzazione definitiva del, del disegno di Dio P perché? Perché il disegno di Dio, che si, che si realizzerà in pochi, cioè nei membri della Chiesa, ma che nella testa sua deve essere per tutte le creature, qual è? Che cosa si fa in paradiso? Si gode, si gode l'amore di Dio e si gode l'amore universale con tutte quante le creature. Si partecipa dell'eterno godimento che Dio ha ed è in se stesso. L Abbiamo capito, no? Con tutto quanto che ci siamo detti. Adesso qui no, certo una persona che vive da santo, ancora di più se conosce la divina volontà, beh, insomma vive un anticipo della felicità del cielo tanto più grande quanto più cresce in santità e quanto più cresce in fusione con la divina volontà, però non stiamo in paradiso qui. Non diciamo sciocchezze. Qui siamo nella prova. Dopo no. 1044 in questo nuovo universo c'è la Gerusalemme celeste, Apocalisse 21. Dio avrà la sua dimora in mezzo agli uomini, citazione. Ecco la dimora di Dio con gli uomini e poi cita proprio il passaggio egli detergerà ogni lacrima dai loro occhi non ci sarà più la morte nel lutto né lamento d'affanno perché le cose di prima sono passate adesso abbiamo da affrontare la morte dei nostri cari e vediamo come la affrontiamo la nostra morte vediamo come ci prepariamo i lutti le lacrime gli affanni le sofferenze adesso questo alla volontà di Dio nella vita presente passa attraverso queste cose. Facciamoci pace, mettiamocelo bene in testa. La fine dei dolori arriverà per tutti dopo il giudizio universale. Per alcuni nel momento in cui comincia la beatitudine. Ecco. Per gli altri dopo che termina il purgatorio. E per qualcuno purtroppo mai, che sono i dannati. Ancora, 1045. Per l'uomo questo compimento, cito, sarà la realizzazione definitiva dell'unità del genere umano, voluta da Dio fin dalla creazione e di cui la Chiesa nella storia è come sacramento. Coloro che saranno uniti a Cristo formeranno la comunità dei redenti, la città santa, la sposa dell'agnello. Perché la chiama senza macchia e senza ruga? Ma solo in paradiso saremo senza macchia e senza ruga. Ecco perché però la Chiesa, noi la chiamiamo santa già da adesso. Perché la Chiesa è senza ruga e senza macchie, Certo, chi ancora fa parte, sta nella prova, qualche macchiolina, se è santo, macchiolina la contrae. Eh. E può essere pure che ci sia qualche grande peccatore che si converte, quindi che è qualche macchiolina. era La in Carlo in Francia prima della conversione. Quindi vedere la sposa dell'agnello pura, quindi non più ferita dal peccato, dall'impurità, dall'amor proprio, è propria del cielo, la città santa, la sposa dell'agnello. La visione beatifica nella quale Dio si manifesterà in modo inesauribile agli eletti sarà sorgente perenne di gaudio, di pace e di reciproca comunione. E anche qui parla della visione beatifica, ma sempre in termini sobri. Quanto al Cosmo, 1046, la rivelazione afferma la profonda comunione di destino tra il mondo materiale e l'uomo. Scrive San Paolo, la creazione stessa attende con impazienza la liberazione dei figli di Dio e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù e della corruzione. Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi, ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le vivizie dello spirito gemiamo interiormente, aspettando la a figli, la redenzione del nostro corpo. Questo è Romani, 8, 19, 23. E quindi nel 1047 il Catechismo spiega che anche l'universo visibile è destinato ad essere trasformato in meglio, non distrutto trasformato la parola chiave è questa trasformazione elevazione affinché il mondo stesso restaurato nel suo stato primitivo, noi non vediamo adesso la creazione così come uscita dalle mani di Dio, eh. c'è rimasto qualcosa ma voi, voi pensate che il pianeta Terra prima del peccato originale era così? qualcuno forse pensa che ci sarebbero stati terremoti tsunami, alluvioni, se non ci fosse stato il peccato dell'uomo, la rivelazione non dice questo, non ci sarebbe stato niente di tutto questo, qualcuno pensa che se non ci fosse stato il peccato dell'uomo, cioè se io me ne vado in Africa, in qualche savana, a vedere qualche leoncino perché mi piace vederli, e poco poco scendo dalla jeep e me lo trovo davanti, se io fossi innocente e non avessi peccato, voi pensate che, che quel leoncino mi sarebbe mangiato? Perché adesso, adesso ci mangiano, eh? Salvo quando il Nostro Signore ha fatto in qualche caso di, di martirio, qualche, qualche miracolo, no? O anche, ci cioè, cioè abbiamo nella Bibbia, Daniele è buttato nella fossa dei leoni, nostro, non, non, non, non hanno toccato. Poi, quando Nabucodonosor si è, è, è pentito e ci ha buttato dentro quelli che avevano chiuso dentro, non hanno fatto manco un tempo a, a scendere dentro, che si erano già mangiati vivi. D'accordo? <ride> Funziona così. Cioè è possibile che un animale irra irragionevole mi si rivolta contro e mi se magna. È possibile perché c'è stato, stato il peccato dell'uomo. Chi, adesso non voglio fare, qui stiamo in ambito dogmatico, no? Ma chi conosce Teneramata dice, noi ci avremmo la fusione, l'interpenetazione col serpente assonagli. Io se vedo un serpente a sonagli, a me personalmente i rettili mi fanno proprio ribrezzo, proprio se con i serpenti c'è proprio l'idiosincrasia. Ma te faccio una corsa che, che, che, che non si sa. Qualche volta passeggiando in montagna, quando ero più piccolo, vedevo qualche vipera. Ma se vedo soltanto una vipera, ma nelle corse che faccio sono proprio. Cioè, insomma. C'è proprio, proprio un'idiosincrasia con i serpenti. Ma allora non sarà così, non sarà così. Noi non lo possiamo capire adesso. Ma come? Serpente a sonagli. Non possiamo noi prestare la testa che ci abbiamo adesso al paradiso. Però possiamo, facendo funzionare un pochino di intelligenza, capire che è molto verosimile una cosa di questo genere, no? Anche se non ce la possiamo immaginare. Quindi il mondo stesso restaurato nel suo stato primitivo sia senza più alcun ostacolo al servizio dei giusti partecipando alla loro glorificazione di Gesù Cristo risorto. Partecipando alla loro glorificazione di Gesù Cristo risorto pensate a quando Teneramata dice che il compito degli esseri umani, sacerdoti del cosmo, sarà di, tra virgolette, glorificare gli esseri, intelligen gli esseri non intelligenti, gli animali per esempio, che non possono avere la visione beatifica, ma che pensate che, che, che nella nuova creazione non, non, non, ci sarà tutte le cose belle, non ci saranno tante le cose belle che Dio ha fatto? Ma scherziamo? Cioè, che questo paradiso sarà una specie di, di, di, di mega auro dove ci cioè stanno soltanto gli esseri umani? Insomma è un po', è un po limitato, il no? no, nostro Signore strafa, fa, fa, fa le cose in grandi. Ecco, su questo vedete la differenza. Guardate, il linguaggio della Chiesa che è sobrio, no? E deve esserlo. Perché, cioè, non, non, non si può dire di più nel catechismo. Poi c'è però la, la, la, la rivelazione privata o qualche teologo classico che ti aggiunge dei dettagli. Che, non, cioè, che cosa ti sta dicendo di più di questo? Niente. Cioè, l'universo visibile destinato ad essere trasformato partecipa alla, alla glorificazione in Gesù Cristo risorto in che senso e come? ecco, te leggi, te le ramate e te fai un'idea ignoriamo il tempo in cui saranno portate a compimento la terra e l'umanità e non sappiamo il modo in cui sarà trasformato l'universo vedete che molte volte anche quando mi fanno, fanno troppe domande anche mi dico eh, non lo so cioè, perché non è che sappiamo tutto quanto alcune cose, cioè specialmente le cose non necessarie alla nostra salvezza Dio non le rivelate, non serve saperle che ti importa come sarà trasformato l'universo poi lo vedrai, in meglio sarà bellissimo, basta e avanza cioè, passa certamente l'aspetto di questo mondo deformato dal peccato e sappiamo dalla rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova in cui abita la giustizia la cui felicità sazierà sovrabbondantemente tutti i desideri che salgono al cuore degli uomini cioè, tuttavia l'attesa di una nuova terra non deve indebolire bensì piuttosto stimolare e, solleci e sollecitare la sollecitudine nel lavoro dell attivo della terra presente eccetera eccetera no? e infine 1050, molto importante i beni della dignità dell'uomo della comunità fraterna della libertà tutti questi buoni frutti della natura della nostra o perosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra e nello spirito del Signore, secondo il suo progetto, li ritroveremo di nuovo purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Allora, quando Cristo rimetterà al Padre, il Regno Eterno. Dio allora sarà tutto in tutti, la vita nella sua stessa realtà e verità. La vita nella sua stessa realtà e verità è il Padre che attraverso il figlio e lo Spirito Santo riversa come fonte su di noi tutti i suoi doni celesti. E per la sua bontà promette veramente anche a noi uomini i beni divini della vita eterna. Chiudiamo. Una piccola riflessione sistematica sul giudizio universale in sette punti. Siamo perfettamente nei tempi. Allora, il giudizio universale avviene dopo la parusia e la risurrezione della carne. È la conclusione della storia della salvezza. È il compimento definitivo della volontà di Dio e del suo disegno salvifico. Secondo punto. Terzo, è la manifestazione pubblica ed universale della regalità di Cristo e dell'assoluta giustizia con cui Dio ha governato la storia e la vita di ogni singolo uomo. Questo lo vedremo. Manifestazione pubblica ed universale di queste cose. Tutti, quarto, conosceranno questa perfetta giustizia divina e tutti i perché avranno una risposta pubblica davanti agli occhi di tutti. Quinto, il cosmo sarà rinnovato e ci sarà, virgolette, un luogo rinnovato, se vogliamo per certi aspetti, ricreato da Dio, in cui i beati risorti vi oranno e godranno per tutta l'eternità. A differenza dei dannati per i quali vedere l'ultimo atto della storia della salvezza completerà la misura, già fin troppo colma, dei loro eterni to to tormenti. E da dopo quel momento, particolare non indifferente, ci sarà un abisso, Incolmabile, i diavoli staranno fuori dai piedi. Insomma, non è poca roba. I delinquenti i malvagi, i cattivi, i peccatori staranno fuori dai piedi. Perché non è gradevole. Eh, sono qui i peccatori, dobbiamo pregare. I diavoli dobbiamo stare lontani, dobbiamo combatterli su tutti quanti i fronti. I peccatori, però, siccome potrebbero convertirsi, dobbiamo sopportarli, dobbiamo pregare per loro perché finché c'è vita c'è speranza, oh, poi basta però, Adesso il signor, è una vita che ci ho passato tutta la vita terrena, basta, e il nostro signore stai tranquillo, il nostro signor, basta, hai sopportato abbastanza, adesso basta, scomparirà il purgatorio, non c'è più purgatorio, e per chi ammette l'esistenza del limbo e su questo io per esempio prendo le distanze da San Tommaso perché San Tommaso afferma che il limbo è eterno. Io ecco, questa è un'altra cosa che è come quella del papa eretico, che ho detto prima, mi ripugna assolutamente perché perché per quanto è indubbio che il peccato originale priva della visione beatifica Siccome comunque queste anime sono innocenti di peccato proprio, di peccato personale e non hanno nessuna colpa neanche che non sono, sono, sono state battezzate, poverine, perché non sono venute al mondo, specialmente in limbo dei, dei bambini, pensate a tutti i bambini abortiti, poverini, guardate che l'anima non ha età, se uno manda in paradiso un bambino non nato con una semplice messa, non è affatto escluso che, que, che, che quell'anima stia... A, a, a gradi di gloria, paragonabili a, a chissà quale grande, grande santo. Perché? Sì, non ha avuto meriti propri, personali, <ride> però non ha avuto neanche la possibilità di macchiarsela l'anima. Perché tolto il peccato originale, quell'anima è, è uno spettacolo. Quindi, vedete che ogni cosa, cioè la, la sapienza di Dio dispone perfettamente ogni cosa, c'è cioè, sempre un pro e un contro. Quindi io personalmente, e dici che senso c'ha? Certo che c'ha senso, perché il fatto che entrino a godere della visione beatifica quei poverini che sono stati abbandonati nel limbo e nessuno li ha soccorsi e ci vuole poco a farlo prima del giudizio universale, il fatto che entrino in paradiso al giudizio universale, facciamo attenzione, il giudizio universale è la glorificazione delle opere di Dio nella storia. Dice, Che ti avevo detto io? Che il battesimo è indispensabile per la salvezza. Questi non sono stati battezzati, né prima e neanche con qualche scamotage non troppo difficile da capire dopo, e allora in forza della giustizia era giusto che rimanessero in questo Stato fino al giudizio universale. Dopo no però. Dopo no perché non hanno fatto nessuna colpa propria. Io che ho istituito i sacramenti non sono limitato dai sacramenti, io gli posso togliere la macchia originale prima di farli entrare in paradiso, che è l'unica cosa che hanno, in virtù del, della redenzione che ho compiuto e della mia finita misericordia. Ora, volendo concludere, proprio un pensierino, abbiamo fatto un... tutte le cose di cui abbiamo parlato, nuovissimi, fanno parte di quella branca della teologia che si chiama, con una parolaccia, escatologia. Non ha niente a che fare con le scatole, eh? quando siete a escatologia, dice... Chiesa, chiesa, è una cosa che ha a che fare con le scatole. No, escaton in greco significa, credo che abbiamo già detto cose ultime. Quindi l'escatologia etimologicamente significa discorso, da logos, logia, sull'escaton, quindi sulle cose ultime. Ora, a che pro? E il pro è importantissimo. Ed è quello che ci deve rimanere a chi ha seguito questo circo di catechesi, perché questo è il motivo per cui è stato fatto. Prendere coscienza di quanto e come, con questi pochi anni, perché fossero pure cento, sono sempre pochi anni, che viviamo sul pianeta Terra, noi ci giochiamo per filo e per segno la sorte eterna. Campi cent'anni, ma voi capite che cos'è cent'anni dinanzi che cosa sono cent'anni dinanzi all'eternità amici cari l'eternità non finisce mai cioè il giudizio universale ne lascia due paradiso e inferno ma capite che significa essere dannati per tutta l'eternità e non pensiate, mo viene da dire. Come dice San Giovanni Battista, dice: non pensiate, abbiamo Abramo per padre, eh? O che all'inferno non ci va nessuno, o che nessuno è mai tornato per dirci com'era? Falso. Leggete l'esorcismo di Verdi Gareandier, questo lo devono leggere i preti, quello è un prete dannato. La testimonianza. Come si chiama quella lì? di stanno in giro online, di, di, di, di, di, di, di Anna, mi sembra che sia, essa, non, non mi ricordo, c'erano due amiche, una era morta, si era dannata, e il nostro Signore gli ha mandato eh, l'amica in terra, per forza, perché non si sarebbe mai andata, a dirgli, stato attento che io sto all'inferno, o anche la testimonianza di Gloria Polo, a cui, come già promesso, l'anno prossimo, spero, se Dio vorrà, questa è l'intenzione, non si sa, di dedicare un circolo di catechesi ad hoc, Ma anche se uno scampa all'inferno, cioè voi capite, finita la vita terrena, non ti aumenta, l'abbiamo visto, la gloria che i meriti non ti aumentano neanche di mezzo millimetro. fate pure 15, 550.0 anni di purgatorio, eh. Sono troppi, non si è dato tutto suo tempo. Ma non ti aumenta il merito di mezzo millimetro. Ma sarà cosa da persone intelligenti occuparsene adesso, o no? Gli esiti possono essere due, solo due, infinitamente distanti l'uno dall'altro. La somma beatitudine con i sommi tormenti, la via di mezzo non ci sta, quindi a noi sceglierci fin da oggi il nostro destino eterno, sperando di utilizzare al meglio il cervelletto che il nostro Signore ci ha dato è che quando è illuminato come deve dalla fede ecco, e dalla buona volontà può portarci molto in alto in grazia e in santità. Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre a tutti vi protegga.